La sezione eh, Spazi Aperti ha vinto il primo premio il Parco Pubblico eh, di Torre Fiscale, ritira eh, il premio il presidente dell'associazione Torre del Fiscale Onlus. Io devo ringraziare necessariamente una storia che parte dieci anni fa e che quindi vede all'opera tantissime persone, innanzitutto le persone che hanno Così, tenuto in piedi questa associazione che hanno creduto per 13 lunghi anni a un progetto che è stato inaugurato solo da pochi anni, quindi in qualche modo partiamo da lontano. Nella sezione invece eh, edifici ad uso collettivo il premio va alla Villa Bighi, al centro studi Dante Bighi. Grazie, grazie a tutti, ma grazie soprattutto a chi mette a disposizione piattaforme per fare vedere anche questi esperimenti di innovazione. Grazie. E, si tratta di un progetto che, siamo, che abbiamo, stiamo, stiamo iniziando a Mannheim in Germania, che si tratta della riconversione di, delle basi militari americane, eh, che, in procedimento eh, stiamo molto coinvolti nel processo di partecipazione assieme ad un gruppo locale di, di Mannheim, il gruppo spagnolo SIC e un gruppo di Wonderland di Vienna. E ringrazio ecco, la, com la Commissione per i lavori, è un progetto che riconverte un'area ex industriale della produzione eh, nell'area milanese a Gorlago, un progetto che è stato premiato anche da Confindustria Bergamo qualche mese fa. Uh, per farla diventare nuova parte attiva della città, questa nuova parte attiva uh, decretando un destino differente da quello che potrebbe essere il destino di altre aree dove la, uh, il piovere cemento, per non utilizzare un altro termine molto caro a Italo Rota, per piovere cemento potrebbe essere riconvertita come nuova area attiva per gli spazi pubblici e collettivi. Grazie interventi. Eh, l'elaborazione di un altro modo eh, di gestire e di vivere anche la città quindi eh, un progetto di manutenzione partecipata e creativa per gli spazi eh, pubblici di questa città Il nostro progetto è un progetto che parte da Catania dall'organizzazione di, di una piazza di Catania è una mappatura della città in, in realtà aumentata la realtà aumentata è una tecnologia che ci permette di applicare dell'informazione al mondo reale e di poterle visualizzare mediante la telecamera dello smartphone. Questa è proprio una cooperazione tra mondo virtuale e mondo, e, mondo, e mondo reale. In più il tutto si potrebbe semplicemente condividere nei vari social network e questo farebbe in modo di far crescere i nostri spazi, perché si creerebbe un database di feedback di come viene vissuta realmente una città. Grazie. Si tratta di un social network per la trasformazione temporanea degli spazi urbani sottoutilizzati che stiamo sviluppando ormai da un po' di tempo e speriamo di poter andare online quanto prima. L'idea è quella di cercare, um, un, meglio di costruire un dispositivo che potesse concretizzare in maniera tangibile uh, le applicazioni presenti in un concetto abbastanza rarefatto che è quello delle smart city. Per far questo il nostro progetto si inventa una sorta di pillola, una sorta di, di blister contenente delle vitamine che viene collocato all'interno degli spazi urbani di qualsiasi città. Cos'è che può fare questo dispositivo? L'idea è che dal DD si possa accedere a un portale multiservizio um, che possa propagandare la cultura degli eventi culturali o dei luoghi monumentali delle città che possa riguardare la sicurezza per monitorare la zona, che possa essere integrato con i social network, con uh, la, i sistemi di mobilità sostenibile e i sistemi cloud and crow. In realtà con questo progetto appunto Wunderkammer che significa Camera delle Meraviglie che è un recupero di un, appunto, di alcuni magazzini fluviali sulla Darsena di Ferrara abbiamo lasciato lo spazio della facoltà e quindi iniziato a gestire questo spazio che era uno spazio in disuso attraverso il principio appunto della Camera delle Meraviglie l'idea è quella di utilizzare lo spazio in modo assolutamente flessibile di, abbiamo creato un consorzio di diverse associazioni eh, di natura differente quindi che lavorano sia nell'ambito del design e dell'architettura ma anche nell'ambito del recupero dell'hardware usato o della programmazione software Buongiorno a tutti, in realtà è uno per Coworker Store, è stato un negozio di dieci giorni in cui 16 artisti hanno potuto vendere le loro opere e confrontarsi col pubblico. Io volevo solo dire due parole perché questo progetto ha coinvolto tantissime persone tra cui lo studio Modo, i 16 artisti, due coordinatori, anzi tre direi e, e decisamente il territorio nel quale appunto abbiamo aperto il negozio che è stata la città di Pordenone che parte dal basso, è un, proget è un progetto che mira a, a riqualificare non solo degli dei locali eh, in disuso ma bensì una porzione di, di una città, Mondovì, in provincia di Cuneo. Eh, le problematiche sono problematiche legate al eh, degrado non solo eh, architettonico ma sociale di queste, di queste aree che eh, vedono interessate soprattutto eh, molti giovani che eh, vivono realtà eh, appunto, difficili e, e problematiche. Eh, questo premio sicuramente ci dà una grossa carica, una spinta a proseguire in questa direzione. Un gioco mobilitazione ha, ha dato la possibilità di riconquistare degli spazi pubblici nel centro storico di Sassari e attraverso appunto questo dialogo costante tra eh, un, proprio legato alla storia una narrazione distopica che dialoga costantemente eh, tra passato e futuro appunto, è presente eh, questo, questa scamotage narrativa fatto sì che appunto venissero coinvolti tutti quegli abitanti deboli che in genere vengono esclusi dai processi di, di, di progettazione della città eh, chiedete l'amicizia su facebook ai pizzini pizzoni che per chi non lo sa sono i monelli, i monelli di strada paragonabili agli scugni molto. Cipin è una, um, vuole diventare una piattaforma per, eh, per mettere in contatto chi ha spazi eh, inutilizzati con chi ha idee o progetti che vuole realizzare. Eh, crediamo che questo possa essere la maniera per superare quello che eh, in questo momento di crisi sta avvenendo, ovvero una serie di spazi e di edifici che eh, rimangono abbandonati e quindi sostanzialmente quello che viene creato non è solo degli spazi abbandonati ma un tempo, quello presente, che non viene utilizzato. L'Italia è molto più indietro rispetto all'Europa, però l'idea è appunto di dare in mano alle persone che abitano le città e che quindi ne fanno uso quotidianamente la possibilità di esprimersi criticamente e responsabilmente rispetto a questo tema che è appunto l'illuminazione, se considerate che la spending review ha messo un attimo in crisi questo fattore che l'illuminazione urbana è una cosa positiva e potenzialmente potrebbero anche decidere che di spegnere a un certo punto le città gruppo ampio eh, e internazionale, da due anni stiamo lavorando a un'idea progettuale che piano piano sta prendendo forma ed è un'idea attraverso la quale vorremmo costituire un hub virtuale e poi reale nel quale dare spazio a tutte le comunità presenti nella città di Milano, uno spazio nel quale Milano si possa raccontare attraverso i suoi flussi. Ci siamo resi conto, parlando con comunità che sono presenti a Milano, ormai comunità straniere, immigrate, presenti a Milano da 40 anni, che c'è un'esigenza di trovare un luogo nel quale raccontare la propria presenza a Milano, raccontare anche la propria milanesità eh, da occhi diversi e prospettive differenti. Buonasera a tutti, Io ringrazio la Biennale dello Spazio Pubblico per il premio. Uh, Popup è un progetto di innovazione sociale che mira a creare una rete tra spazi e persone. Uh, spa come viene creata questa rete? Attraverso degli strumenti sia reali che virtuali. Uh, prima di tutto una realtà virtuale costituita da una piattaforma online uh, che prevede sia una parte di mappatura e catalogazione di questi edifici e quindi un po' la condivisione delle esperienze e delle informazioni sia per quanto riguarda appunto la storia di questi edifici che le proposte. E poi eh, una serie di eventi, quindi dei luoghi fisici eh, in cui, eh, attraverso i quali un po' riaccendere i riflettori su questi spazi eh, che vanno appunto da eh, spettacoli eh, a festival temporanei. A... I cosiddetti maestri di strada abbiamo stabilito da parecchio tempo una corrispondenza bionivoca tra eh, le periferie dell'animo e le periferie della città. E, eh, uno dei premi è eh, offerto da una fondazione di Sondrio eh, proprio per sottolineare che anche in una bella cittadina di montagna gli angoli dimenticati, gli angoli trascurati eh, rappresentano un modo di trascurare anche l'uomo. Buonasera a tutti e grazie mille alla giuria che ha pensato di attribuirci questo premio. Noi abbiamo partecipato riprogettando, o meglio, rivalorizzando l'area del campus scolastico di Sondrio che è un'area non abbandonata ma anzi molto frequentata dagli studenti ma con tanti spazi completamente inutilizzati. Noi allora abbiamo pensato di progettare strutture che spaziano da biblioteche a un bar ristoro a campi sportivi a spazi, a spazi verdi eh, per appunto, da, appunto inserire in queste aree completamente inutilizzate e siamo appunto molto soddisfatti di essere arrivati i primi nella categoria gruppo classe Allora, per la categoria singolo autore, il primo premio va ad Andrea Iorio sì, Innanzitutto vi ringrazio per aver dato la possibilità di partecipare, di aver vinto il primo premio. Uh, il mio spazio riqualificato era Piazza Orsini, che è la piazza, una delle piazze principali della mia città, che però veniva, cioè, è stata completamente in stato di abbandono da alcuni anni a questa parte e ho riqualificato secondo la mia creatività e la, la mia ispirazione e le mie idee. E una terza, scusate, una terza sezione era il premio Facebook, abbiamo aperto una pagina su Facebook e abbiamo invitato i ragazzi a votare. Sono andato a vedere ieri, abbiamo avuto 156.721 no, 156. accessi e la persona che ha vinto ha vinto con 1.221 voti. Grazie a tutti, eh, concorso ritratti di quartiere, è una uh, seconda edizione di un precedente, del precedente concorso che si è svolto uh, nella prima biennale dello spazio pubblico, allora il concorso si chiamava uh, Fotografa il tuo quartiere, ritratti di quartiere eh, perché? Perché abbiamo chiesto, eh, il Bando proponeva, eh, Bando aperto a tutti gli studenti universitari di tutte le facoltà, di tutte le facoltà. Eh, documentazione fotografica delle situazioni fisiche e di uso nelle quali si trovano oggi gli spazi pubblici nei quartieri periferici delle città italiane. E quindi chiamo subito il primo premio, per il primo premio Giulia Pagliaricci per il quartiere Vigne Nuove. Secondo premio, Piglia Bianchi Pietro Meneghello, Roma, quartiere della Magliana. Terzo premio, Sara Fois per quartiere Sant'Elia di Cagliari.